Ciao a tutti! Oggi prepareremo le farfalle risottate, panna, prosciutto e piselli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono piselli, burro, prosciutto cotto a dadini, scalogno, panna da cucina bimbi, acqua, sale, pasta tipo farfalle e noce moscata. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno.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 Ed azioniamo il bimbi per 5 minuti, 120 ⁇ antiorario, velocità soft. Aggiungiamo l'acqua, il sale. E portiamo a ebollizione per 7 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungiamo adesso la pasta. Mescoliamo con la spatola. Andremo a cuocere per il tempo indicato sulla confezione che nel nostro caso è circa 11 minuti. 100 ⁇ gradi. anti velocità soft. Due minuti prima del termine della cottura aggiungeremo la panna e la noce moscata. Fermiamo il bimbi, aggiungiamo la panna. La noce moscata, amalgamiamo con la spatola e continuiamo la cottura, sempre per altri due minuti, 100 gradi, anti velocità soft. La pasta è pronta, andiamo a impiattare. Farfalle risottate, panna, prosciutto e piselli. Grazie e alla prossima ricetta!